Jeremias Rodriguez, con Stefano De Martino? Non ci parliamo più. Jeremias Rodriguez e il rapporto con l'ex cognato Stefano De Martino? Non ci parliamo più. Ospite nello studio di sabato italiano Jeremias Rodriguez è tornato a parlare del suo rapporto con la famiglia. A Belen e Cecilia il ragazzo è molto legato, Così come ai suoi genitori che, anche nei momenti più difficili della sua vita, sono stati molto vicini all'ex concorrente del grande fratello Vip. E con i fidanzati e i compagni delle sorelle, invece, che rapporto ha oggi Jeremias? Ad Andrea Iannone, dice lui, è molto legato. Sono simili e, come Jeremias, anche il fidanzato di Belen è molto timido. Con Stefano De Martino, invece, le cose sembrerebbero essere molto diverse. Geremias Rodriguez, quali sono i rapporti con Stefano De Martino?. A quanto pare, stando alle dichiarazioni di Geremias Rodriguez, Stefano De Martino è lunico dei suoi ex cognati con cui il fratello di Belen non ha più rapporti. Non ci siamo più parlati ha dichiarato Jeremiasa ai microfoni di sabato italiano capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c'entro niente Questo però, come spiega lui, non ha mai cambiato la stima che l'argentino prova nei confronti di Stefano Grazie all'unione di quest'ultimo con sua sorella Belen, infatti, è nato Santiago mi ha dato la cosa più bello che ho spiega a Jeremias ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui. Jeremias e la crisi con la fidanzata, con Sara è finita. A Rai 1 Jeremias ha anche confermato oggi la crisi con la fidanzata Sara. Tra di loro è finita, hanno cercato di sistemare le cose dopo luscita di lui dalla casa del grande fratello, senza tuttavia essere riusciti a trovare un punto di incontro. Con Aida Jespica, inoltre, come sappiamo lamore non è mai scoppiato dopo il reality. Largentino perciò, stando allo stato attuale delle cose, probabilmente rimarrà single ancora per un po', forse.